e si passa poi all'assegno unico con maggiorazioni per figli disabili da marzo 2022 arretrati in arrivo con le novità dell'Inps e poi il bonus energia comunicazione del credito 2022 all'agenzia delle entrate con le novità nel DL aiuti Ter si passa poi al bonus idrico quando arriva pagamento più vicino con le novità dal MITE e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il pagamento pensioni ottobre 2022 con gli aumenti della rivalutazione anticipata nell'accredito IMSS. Infine l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dalla flat tax pensionati esteri via libera anche per chi riceve somme dall'IMS. L'articolo è di Rosi D'Elia riguarda la flat tax per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nel mezzogiorno o nei comuni colpiti da eventi sismici. C'è il via libera anche per chi riceve somme dall'Inps che però restano in ogni caso escluse dalla possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 7%. Chiarimenti sono nella risposta all'interpello numero 471 del 27 settembre 2022 anche se ricevono somme dall'Inps le pensionate e i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia in uno dei comuni del mezzogiorno delle zone colpite negli ultimi eventi sismici possono accedere alla flat tax del 7% ma ci sono due precisazioni da fare è in ogni caso necessario essere destinatari di pensioni erogate da soggetti esteri e quelle che invece arrivano dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non possono essere incluse nel campo di applicazione del regime agevolato. Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 471 del 27 settembre 2022. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con l'assegno unico maggiorazioni per figli disabili da marzo 2022 arretrate in arrivo con le novità IMSS nell'articolo di Francesco Rodorigo che riguarda l'assegno unico e le maggiorazioni degli importi per i figli disabili che sono state introdotte dal decreto semplificazioni e si applicano alle mensilità spettanti da marzo 2022. Per le domande presentate entro il 30 giugno l'Inps provvederà al conguaglio dei retrati spettanti, lo specifica l'Istituto nel messaggio numero 3518 del 27 settembre 2022. E ancora in tema di bonus energia, comunicazione del credito 2022 all'Agenzia delle Entrate con le novità del DLIU TTR, l'articolo questa volta è di Anna Maria D'Andrea. Sul bonus energia c'è la comunicazione obbligatoria dei crediti d'imposta maturati nel 2022, la novità è contenuta nel testo del decreto aiuti TER che lega i nuovi aiuti sui consumi di luce e gas, uno specifico adempimento per le imprese. Dall'Agenzia delle Entrate si attendono le istruzioni operative. Rimanendo in tema di bonus, passiamo al bonus idrico. Quando arriva, pagamento più vicino e novità dal mite nell'articolo di Anna Maria D'Andrea. Si va verso l'avvio del la procedura di pagamento il MIT ha comunicato il 27 settembre 2022 che in fase di chiusura l'analisi delle domande di rimborso per le spese sostenute nel 2021 si avvicina alla fine del lungo iter per l'erogazione del rimborso anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale Riguarda il pagamento delle pensioni del mese di ottobre 2022. Gli aumenti della rivalutazione anticipata nell'accredito IMS fa il punto a Rosy Delia sul pagamento delle pensioni ottobre 2022 c'è l'accredito IMS con aumenti per la rivalutazione anticipata che si applica agli importi fino a 2692 euro somme in arrivo il primo giorno del mese per coloro che le ricevono da poste il 3 per chi si è affidato alle banche per il ritiro in contanti bisogna sempre fare riferimento ai calendari stabiliti dai singoli uffici postali Passiamo infine alla parte dedicata all'economia, a partire dalla sezione del Corriere.it che apre sulle ristrutturazioni in casa, in particolare il Superbonus villette con il termine del 30 settembre per il 30% dei lavori e le regole da osservare e poi la solitudine e le ragioni del non voto, i numeri del giorno, 7% riguarda i conti correnti con i rendimenti a zero che sono più cari del 7% non quelli online e come scegliere quello giusto e 200 il bonus relativo ai 200 euro per partite IVA con il click day e la possibilità di fare domanda per quanto riguarda luce e gas bonus bollette da 600 euro per i lavoratori deducibile per le aziende cos'è e per chi e eh, l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi di Fausta Chiesa che eh, si intitola Bollette per la luce si rischia un aumento del 60% con il calcolo dei rincari riguarda i consumi delle bollette in particolare l'aumento dei prezzi all'interno dell'articolo vengono calcolati